o no, ecco il nostro, non dico i decreti. Dopo aver fatto l'antipasto eh, alla primavera tra Madi e Monti ci prepariamo a fare il primo eh, un ragù eh, con una salsiccia con pomodoro concentrato e con pasta fresca. Dopo aver preparato l'antipasto, diciamo, chiamiamolo maremonti con specialità della casa, ci prepariamo a, a cucinare salsicce marinate da stamattina con vino, spezie varie, poi come condorno facciamo un po' di verdure miste accompagnate da un'ottima uh, verdura cotta per gli spinaci ottime le eh? abbassi un po' poco po', po', po'. ecco qua eh. e accompagnato con tutto un ottimo ragù fatto con una salsiccia e qualche altro ingrediente un po' particolare. Eh, giriamo le salsicce tutte. Qua con me ho anche il mio cameraman personale che mi sta riprendendo. Eh. Signori non finisce qui, lo chef oggi vi fa eh, esurtare lo stomaco, eh, per esultare la fame, abbiamo fatto queste salcicce di piene, e messo eh, a, a marinare con le varie eh, spezie, è buon abito a tutti. signori Ecco il nostro piatto appena fatto grazie di essere stati con noi alla prossima puntata pace e gioia